Ciao, allora oggi volevo provare a fare con voi qualcosa con questi mh, pseudo zoom zoom che ho preso su Wish. Allora, li ho pagati 3 euro più 3 euro di spedizione 6 euro, considerando che sono 2, 4, 6, 8, 75 centesimi l'uno. E vediamo un po'. Allora, intanto li guardiamo un secondo perché sono in plastica vuota però sono molto carini ad esempio questo è paperino aspettate che provo a alzare la luce ok allora io ho detto paperino e poi abbiamo anche paperina poi andando avanti sempre della Disney abbiamo Topolino carinissimo con la codina poi, e quindi anche Minnie, eccola qua, sempre con la codina, poi abbiamo Chip e Chop, deliziosi, con le orecchiette, le codine dietro, e le loro macchie perché sono scoiattolini, e poi qui abbiamo Winnie Pooh, sicuramente, E lui sicuramente è un altro sempre del mm, bosco degli acri, dei grandi acri, però non so, penso che sia tippete a questo punto, tippete, il coniglietto, tippete, eccolo qua. Ok, allora cosa volevo farci con questi? Non lo so che cosa faccio, il fatto è che averceli così, capite? Averceli così sul mobile girano un po' ovunque, anche se ovviamente li metto in piedi e ogni volta che devo pulire o spolverare inizio a spostarli tutti rotolano, girano e insomma non ne posso più quindi volevo farci qualcosa e ho pensato di andargli a mettere su un supporto avete già visto questi che io prendo sempre su wish e aspettate che ve lo mostro è un supporto in legno proprio in legno, legno. e mi sembrava carino da metterceli un po' sopra tutti però bisogna vedere come perché ragazzi tornate qui da me ecco allora, intanto Paperina e Paperino. Io li voglio in primo piano perché sono deliziosi. Ma voglio vedere bene anche Minnie e Topolino. Così, Topolino e Minnie. E poi gli altri come sfondo. Quindi abbiamo Winnie Pooh. Direi di metterlo qui. No, oh, non vi muovete. Proviamo a spostarli un pochino più avanti, così, non troppo. Quindi Winnie Pooh, così, poi Tippet dietro, e poi Chip e Chop. Oddio, ho ucciso Tippet. cosa ne dite qualcosa del genere se mini poi si sposta un pochino così quindi 23 tre, e 3 tre. adesso proviamo dunque come incollo l'incollo sicuramente con la colla caldo perché non ho altri metodi e quindi io vado a prendere il mio pezzo di carta perché sicuramente farò danni sono sicurissima già da questo di fare danni e poi magari attacco la presa perché hashtag professionalità non l'ho ancora attaccata quindi pistola per la colla a caldo eccola qua intanto lei si scalda eh, dunque ci devo mettere le cartucce e ci metto quelle Eccola qua, qui ce n'è una e comunque io uso queste che prendo da Tiger e devo dire che mi trovo bene. Magari tiriamone fuori un paio, che magari una mi serve di sicuro subito e l'altra tra poco. Questo non ci serve adesso. Allora, una la mettiamo subito, ecco qua, pronta. Aspettiamo solo che si scalda e intanto recuperiamo il nostro. Stand. E vediamo un attimo, io direi comunque una cosa del genere: oppure mini che al fiocco la mettiamo più esterna, e poi topolino, poi c'è Winnie Poo. che loro due gialli assieme mi scoccia un po' ma non voglio neanche dividerli perché se metto tippete e poi chip e chop sono divisi, non lo so non mi piace, mi piace tenere le coppie unite quindi le terremo due gialli vicini allora partiamo da via tutti voi da loro che devo metterli comunque in riva davanti in modo che poi dopo ci sia spazio anche per gli altri mm, partiamo con paperino incollare che con, soprattutto c'è il buco sotto non avevo notato allora vediamo se è già calda ancora no ah ehm, in questo video contate quante volte mi scotterò perché sicuramente saranno un po' <ride> e potrebbe essere anche una cosa carina noi aspettiamo un secondo ancora e allora eccoci qua, allora un consiglio per provare se è calda, non metteteci il dito davanti. <ride> Ebbene sì, eppure la uso spesso. Allora partiamo con paperino, vediamo. Direi di non mettercene tantissima. Ragazzi voi spostatevi, se sennò ai fili comunque li tolgo alla fine. e la metterei così. Vediamo. Dove è finita la paperina? Qui? Sì, anche un pochino più. Ecco, così paperina sta qui. E adesso incolliamo anche paperina. Ecco qua. Ok, e dopo l'oro, il più adesso e dopo l'oro. Minnie e Topolino, sicuro. Però Minnie a questo punto, secondo me l'altezza è quasi uguale. Quindi mi ha fatto paperina e paperina, adesso Minnie e Topolino, così. Paperina, paperino, Topolino e Minnie. E poi Winnie Pooh qui. Allora partiamo con Topolino. Uh. State contando, vero? Allora, con Topolino che lo mettiamo qui, in esterno. Ok, e quindi la sua mini di fianco a lui. Ok, vediamo se c'è spazio per Winnie Pooh, sì sì, ok, perfetto Winnie Pooh, Minnie un pochino più indietro appena appena, ecco, bravissima, e adesso ci mettiamo Winnie Pooh, qui, ok. Adesso andiamo con gli altri. Quindi eh, ora mi scotto, di sicuro. Comunque, abbiamo detto: chip chop e tippete. Questo se lo mettiamo al bordo in bordo si vede di più, tippete un po' girato. Allora, partiamo con chip o chop. Partiamo con chip che lo mettiamo proprio in bordo. Qui. E poi adesso guardiamo prima di, di spingerlo giù ok così c'è chop e tippete allora chop così e tippete Ok, allora adesso proviamo ad aggiustare un po', vediamo quali sono meno fissi, ma direi che vanno bene. Quindi togliamo un attimo i fili, sì direi che si incollano notevolmente bene, togliamo i fili, ed eccoli qui. Allora, io direi di spegnere la pistola per la colla a caldo. Fatto. Che tanto mi strinerò altre 10 o 12 volte, quindi la spostiamo del tutto e questo eccolo qui. Così. Perché questo? Perché come vi ho detto ed è, almeno adesso ogni volta che devo spostare, sposto tutto il blocco. Ok, sposto tutto il blocco senza dover ogni volta spostarne uno per volta che poi li perdo. Che mi scocciava un po' le scatole. E poi sono carini cioè così su una mensola. Sono carini, diciamo che quelli che mi piacciono di più sono quelli che si vedono di più come effettivamente penso che si capisca. Ma alla fine si vedono tutti, sì. Non so se facci qualcos'altro. o oh, oh, un altro filo! E poi scusate, ma guardate il dietro con i culetti che escono sono bellissimi, con tutte, senza farlo apposta ho fatto tutti e tre i culetti che escono, no bellissimo, ok questo è sicuramente più carino, voglio sapere intanto se vi piacciono questi personaggini, se sono carini, se sono carini, 75 centesimi l'uno conti fatti si poteva fare, se vi è piaciuta questa idea semplicissima ma anche abbastanza carina, aspettate, eccovi qua così è sicuramente più comodo. No, quasi quasi lo tengo così, è bellissimo da dietro. È sicuramente più comodo ogni volta che li metto sul mobile e ogni volta che spolvero io li alzo tutti e non devo spostarli uno per volta. Sì, praticità prima di tutto però anche cose carine e pucciose. Comunque, se vi è piaciuto questo video e se vi piacciono questi simili sunsum. Mi raccomando di mettermi un like e iscrivervi al canale. E se vi è piaciuto il video, se vi ho tenuto almeno un pochino di compagnia, iscrivervi anche con la campanella così verrete avvisati ogni volta che carico un nuovo video. E fatemi sapere se avete contato quante volte mi sono scottata in questo video con la colla a caldo. Alla prossima! e Sono qui. Ciao!